Sì, è un evento, un'iniziativa che abbiamo voluto noi come Direzione Regionale Liguria ed è posta a servizio dei cittadini. Sarà una mostra permanente ed è una mostra che costruisce un percorso storico dell'aggiornamento catastale dall'origine, dall'Ottocento, sino ai giorni nostri, oggi, moderni. Quindi da strumenti tipicamente manuali a strumenti avanzatissimi sotto il profilo informatico è stato impegnativo però anche sfidante ed anche molto interessante perché ho visto molti colleghi che si sono appassionati abbiamo lasciato un poco da parte la fiscalità tipica ma abbiamo cercato di ricostruire la storia e poi sulla storia, sulle nostre origini, sulle nostre conoscenze che sono un patrimonio fondamentale noi ci uniamo ed è giusto che sia così e in particolare in Italia in Liguria e soprattutto a Genova. È un modo anche insomma, per far visitare un palazzo bellissimo come questo, dove di solito magari si, si viene per altre questioni. Sì, è proprio così, è un palazzo storico, un palazzo importante eh, che merita di essere visto e devo dire noi abbiamo partecipato anche all'iniziativa che è stata ehm, diffusa dalla m, prefettura di Genova in occasione del 2 giugno. In realtà io sono orgogliosissima di essere in una stanza bellissima che invito m, tutti a m, vedere perché è veramente bella.